Allora, buongiorno e buon primo novembre a tutti. Ci sono alcune notizie che vi voglio dare e che naturalmente faranno parte del, delle mie interlocuzioni con il resto dei parlamentari per il resto della legislatura. Naturalmente, eh, l'obiettivo per tutti è quello di. Eh, combattere i cambiamenti climatici, ridurre gli sconvolgimenti climatici in atto e sappiamo perfettamente che il principale responsabile è l'effetto serra e che eh, l'80% di questo effetto viene causato dalla filiera energetica e quindi questo deve essere il primissimo nostro campo di applicazione. Però quando si parla di effetto serra, si parla normalmente della CO2, della nitride carbonica, che dura in atmosfera più di un secolo e ha un effetto clima alterante decisamente importante. Si parla meno del metano, metano che anzi viene indicato come strumento per fare la transizione energetica, però vediamo alcune cose importanti. Il, il metano è vero, dura in atmosfera un ordine di grandezza in meno, cioè 12 anni circa, però ha un effetto clima alterante che è 25 volte più potente, più impattante rispetto all'anidride carbonica. Questo cosa significa? Che l'1% di metano, che attualmente è, è il, la percentuale di gas clima presente in atmosfera, vale quanto il 99% di anidride carbonica. Cioè in questo momento noi in atmosfera abbiamo un'enorme quantità di gas clima di cui il 99% in termini quantitativi è l'anidride carbonica, ma quell'1% di metano presente vale quanto eh, il 99% di anidride carbonica. E stante la sua durata più breve, la scienza ci dice che nei prossimi dieci anni, quest'1% di metano potrebbe causare più surriscaldamento del pianeta rispetto all'effetto che causerà il 99% di carbonica che è presente in atmosfera. Morale della favola, in questo momento, per i prossimi dieci anni, 20 anni ridurre le emissioni di metano è il modo più efficace per ridurre il riscaldamento globale appunto dei prossimi 10-20 anni. Questo è quanto ci dice la scienza, non la politica, non i partiti politici, non le ideologie, ma quello che ci dice banalmente la scienza chimica, meteorologica, fisica che dobbiamo concentrarci nel breve termine sul metano. Il metano viene prodotto al 40% dall'agricoltura, 35% dalla filiera energetica e poi, eh, scusate ho sbagliato a scrivere, è un 20% quello della eh, gestione dei rifiuti. Ho sbagliato a scrivere, adesso correggerò, comunque è un 20%. Allora, qual è l'altra eh, grande notizia che volevo darvi estremamente importante? Che con le tecnologie già esistenti, con le tecnologie già esistenti, possiamo ridurre le perdite, le perdite di metano che provengono dagli impianti di petrolio e di gas, possiamo, per, possiamo ridurre queste perdite del 75%. Quindi non stiamo parlando di ridurre la produzione e il consumo, stiamo parlando del fatto che in tutta la filiera, dal Pozzo, dal pozzo fino a dentro casa o dentro la fabbrica ci sono delle perdite, ci sono banalmente delle perdite come ci sono negli acquedotti ci sono anche nei metanodotti e in tutte le infrastrutture di petrolio e gas e possiamo ridurre del 75% queste perdite e il 50% può essere fatto senza costi aggiuntivi cioè può essere un qualcosa che sta in piedi economicamente per l'operatore allora eh, abbiamo già degli strumenti che ci fanno vedere le perdite di metano. In basso vedete un'immagine ad infrarossi, eh, poi vi lascio questa presentazione con il link eh, di un'associazione ambientalista che è andata banalmente con una telecamera a raggi infrarossi presso tutta una serie di infrastrutture europee e con la telecamera a raggi infrarossi il fumetto che si vede, quello viola scuro, in cima al camino. Quello non è vapore acqueo o chissà che cosa, è proprio metano, metano che viene perso 24 ore al giorno. Uh, ho fatto un video a metà agosto, lo potete vedere tranquillamente. L'anno prossimo inoltre verrà lanciato un satellite appositamente studiato per rilevare le perdite di metano in modo da agire il più efficacemente possibile là dove ci sono le perdite più consistenti. Ma ripeto, già oggi... Abbiamo la tecnologia che ci fa vedere dove ci sono le perdite di metano. Io ieri ho avuto un colloquio con l'amministratore delegato di Snam e gli ho chiesto di accelerare l'impegno a, eh, se non azzerare, perlomeno ridurre tantissimo queste perdite che sono anche nelle infrastrutture italiane. Eh, sui, rifiuti organici, sia, sui rifiuti organici sia urbani che agricoli non aggiungo un granché eh, sono cose di cui si parla da molto tempo l'unica notizia in più che volevo darvi è che si possono ridurre del 30% le emissioni eh, banalmente eh, eh, naturali dei bovini, dei, dei, dei vari illuminanti con un'alimentazione un più studiata, più appropriata e non contano poco contano anche loro una discreta fetta di eh, produzione appunto di emissione di metano ultima cosa il riso il riso che rimane un alimento base per metà della popolazione mondiale anche in questo caso ci sono delle, delle soluzioni piuttosto semplici per ridurre la produzione di metano che non è che viene prodotto dal riso in sé, in sé per sé viene prodotto da dei batteri che prosperano Prosperano dove ci sono questi campi vasi di acqua che sono appunto necessari per la, per la coltivazione del riso. Ecco, tutto questo naturalmente creerà posti di lavoro, nuovi posti di lavoro verdi, quindi assolutamente sostenibili. Chiudo ritornando all'inizio: attenzione, si parla molto del metano come veicolo di transizione verso le fonti rinnovabili lo dovremo fare questa transizione il più velocemente possibile però attenzione perché la scienza ci dice e io ve lo riporto perché non, non ne ho, non ho sentito parlare così spesso in tv e sui giornali anzi non l'ho proprio visto la notizia è che quella piccola percentuale di metano che abbiamo in atmosfera nei prossimi dieci anni conta quanto tutta la CO2 presente in atmosfera e anzi sarà responsabile della maggior parte del suo riscaldamento vi linkerò adesso anche il, eh, le notizie ufficiali appunto da cui ho preso queste notizie vi, vi linkerò la fonte assolutamente ufficiale e quindi questa è una cosa che va assolutamente conosciuta dai cittadini e naturalmente gestita dal Parlamento cosa di cui il Movimento 5 Stelle si prenderà carico da qui al resto della legislatura quindi grazie a tutti, ritorno nella schermata di StreamYard e chiudo la diretta. Buona giornata, buon primo, primo novembre a tutti.